I primi risi che sono arrivati in Italia avevano una forma tondeggiante, quelli che sono noti col nome originario, proprio perché erano gli originali, quelli che eh, gli italiani hanno cominciato a conoscere eh, nel, alle prime introduzioni della coltivazione del riso. Questo riso, l'originario, è stato coltivato fino all'inizio del Novecento, eh, dopodiché in Italia abbiamo scoperto gli incroci e in questo modo siamo riusciti a plasmare il nostro riso eh, verso i gusti del consumatore che, eh, per quanto riguarda l'Italia, sono andati verso granelli sempre più grossi. Infatti ci siamo spostati verso i risi a granello un po' più allungato, quelli che noi abbiamo chiamato semifino o granello medio, come il violone nano, il maratelli. Poi ci siamo spostati verso granelli ancora più grossi quelli che abbiamo chiamato Fino, tipo il Sant'Andrea, l'Europa, la razza 77, fino a, a, a completare il, il nostro sviluppo di nuove varietà verso il riso grano ancora più grosso come l'Arborio, il Carnaroli, il Baldo, il Roma. Ma i risi più famosi in Italia e nel mondo sono quelli da risotto. E il riso da risotto più famoso di tutti è il Carnaroli che è conosciuto come il re dei risotti. Carnaroli ha un bel granello grande e soprattutto ha l'amilosio alto. Infatti il granello di riso è costituito principalmente da amido, ma ci sono due tipi di amido, l'amilosio e l'amila pectina. Più è alto l'amilosio e più il riso tiene la cottura. Carnaroli è un riso che non era molto coltivato in Italia perché è difficile coltivarlo, ma la qualità del suo granello ha fatto sì che le coltivazioni si estendessero, aumentassero e questo riso potesse diventare veramente importante e molto conosciuto anche ai consumatori. Non si pensa mai che il riso è una materia viva e che nel sacchetto rischia sempre di portarsi un po' di umidità, dunque di eventualmente di portarsi anche degli odori, dei profumi. Eh, molto bello è eh, giocare un pochettino senza impegnarsi troppo aprendo un pacchetto, se è sottovuoto vi ripeto meglio, di portarlo al naso e di sentire un attimino quelli che sono i profumi. ok? Dunque sicuramente un riso lavorato avrà questi profumi eh, un pochettino suoi aromatici, no? sa un po' di riseria, sa un po' di queste farine un po' di queste cose qua Profumo molto di paglia, un pochino di fieno qualche cosina di spezia e poi proprio questo suo sentore tipico proprio della lavorazione, eh? molto, molto interessante. Si può passare anche attraverso, eh, giocando un pochettino con i sensi, ad esempio chiudendo gli occhi, al tattile, no? un riso lavorato e sicuramente avrà una superficie sul chicco più abrasa, più consumata. No? Dunque sicuramente lo si sente un po', si sente un po' questa farina di lavorazione, questo talco che rimane sempre anche sulle mani. E si sente la ruvidità del chicco, cosa ad esempio che nei risi grezzi o appena appena sfiorati e vi dicendo rimane molto più percettibile um, questa superficie più liscia, più, più oleosa, okay? anche perché gli oli essenziali cercano di uscire fuori. Ok, adesso parliamo della degustazione olfattiva e gustativa da cotto. dunque noi in questo caso già possiamo vedere che il nostro riso che abbiamo fatto bollire ha perso dell'amido dunque è più o meno opalescente l'acqua della sua bollitura ha ricevuto un po di amido è molto bello vederlo fumare su questi fumi uno può proprio metterci il naso sopra e tanto spesso il riso eh, bollito non porta dei profumi particolarmente piacevoli, eh, floreali vi dice, no, anzi porta tutti quei profumi che sono legati eh, un pochettino al minestrone, no? la patata bollita, al sedono bollito, eh, la carota bollita, eh, fino a delle cose particolarmente poco profumate, la trippa in bianco stufata, questi profumi un po' eh, ancestrali, un po', un po' strani e poi si fa la degustazione gustativa, come vi ripeto, come nei, nei vini, no? dunque lo portiamo in bocca magari porto dell'aria lo tengo sul palato e poi inizio a masticarlo dunque la prima cosa che sento sento tanto spesso una cosa che non mi piace molto una sensazione leggermente acida elettrolitica che porta un pochettino l'acqua che è uscita ehm, e l'amido che è uscito fuori dal chicco poi si sente ovviamente sulla pressione dei denti si sente se ha tenuto la cottura e possiamo a questo punto qua anche cronometrare i minuti di cottura di questo riso e possiamo anche fare qualcosa in più lasciarlo magari lì 5 minuti e vedere se il chicco tiene anche la cottura vi ripeto tanto spesso un riso bollito non è il risotto il lavorato dunque tanto spesso non ha quel buono che ha tutto quello che viene addizionato poi con le materie che vengono che arricchiscono i risotti eh. io direi che questo è un riso discretamente buono, ha tenuto la cottura, credo che siano 12-14 minuti di cottura più o meno, ovviamente eh, come vi dicevo sia cultivar che terreno che altre condizioni determinano, determinano la cottura o comunque gli elementi che vanno in cottura.